Milano. Eh, abbiamo letto alcuni passaggi del libro Il Grillo canta sempre al tramonto che è un'opera eh, collettiva di Dario Fo, Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Eh, il passaggio che hai letto riguarda il concetto di leader e il fatto che il movimento si propone di essere come un movimento leaderless, quindi senza un leader. Però la domanda sorge spontanea, il carisma di Beppe Grillo è parecchio ingombrante. Secondo te come convivono quest'idea di un movimento il più possibile orizzontale con una figura carismatica come quella di Bapterillo? Beh, è chiaro che è una sfida. Prima di tutto perché non, non siamo abituati a, ad aggregarci, a, a lavorare in una maniera, in modo orizzontale, senza leader. Quindi prima di tutto è qualcosa a cui non siamo abituati. Eh, anzi, nella storia siamo sempre stati, anche sul lavoro, a lavorare in una, in, una, in una piramide. Il Movimento 5 Stelle ha come base la, la rete invece, quindi dei, dei nodi, qualcosa di orizzontale ed è un esperimento. È chiaro che Beppe, eh, è, caspita, ha un carisma enorme eh, ed è stato fondamentale per far partire tutto questo, senza non, non credo ne sarebbe... Nulla a partire dal, dal, dal, dal muro dal nostro muro mediatico, da una parte come, come informazione e dal muro partitico. Non è facile entrare nel sistema politico italiano come su un sistema politico. E, credo proprio che in questa fase iniziale ovviamente è stato fondamentale. Per partire, ci darà un po' di, di, di forza, anche pensando ai ragazzi in Parlamento che sono bombardati da mille cose, gli dà un po' di carica. Gli, Tiene vivi um, però il tutto in un, in un momento di transizione è chiaro che dobbiamo imparare a diventare leader di noi stessi che non è, è qualcosa di semplice c'è uno strumento tecnologico molto interessante che è Liquid Feedback che sì. per spiegarlo è il software che viene utilizzato dal partito pirata tedesco per eh, prendere delle decisioni il più possibile che avvicinano gli eletti diciamo, i nominati Uh, nel loro caso credo che siano eletti, ai cittadini uh, con delle forme anche di deleghe di voto per cui non è che necessariamente tutti votano tutto ma chi è più esperto può raccogliere i voti degli altri. Sì. Uh, è uno strumento utile per i movimenti per poter appunto garantire una vera rappresentanza agli eletti Tante volte il Movimento 5 Stelle ha, si è sentito parlare dell'utilizzo di questo strumento, eh, come mai ancora non è stato attivato, se era nei programmi, eh, come, come ne vedi l'utilizzo e le possibili implementazioni in Italia? Io partirei proprio da, da Liquid Feedback, si sì, è sentito parlare molto proprio di questo Liquid Feedback, in realtà non, non è importante il nome ma il concetto, come tutti i, i progetti wiki quindi, da, da, da modificare, da migliorare nel tempo, anche questo andrà modificato e migliorato anche in base a, a, alla situazione nostra. È chiaro che ehm, da una parte abbiamo utilizzato strumenti come i meetup per ehm, permetterci di, di organizzare riunioni a costo zero, dall'altra parte ci sono delle, delle, dei metodi di lavoro come quello che preferiamo a Milano, che comporta in realtà pochissime votazioni perché i documenti vengono condivisi e scritti insieme in maniera partecipata. Quindi non sempre il voto eh, è l'unico modo di, di partecipare, anzi in alcuni modi diventa incredibilmente maggioritario. Invece la proprio un'istruttoria, una un, vivere tutte le fasi iniziali di, di, di costruzione di progetti, di proposte. Quindi tu sostanzialmente, anche perché tra l'altro sei l'unico consigliere 5 Stelle al Consiglio Comunale di Milano, sì. qual è il tuo... Percorso per creare la tua iniziativa poi all'interno del palazzo? Diciamo. Allora diciamo che vabbè, ovviamente io sento da solo ho dei limiti fisici, <ride> esatto, i flussi di lavoro sono due, da una parte il mio che come consigliere ho accesso a, agli atti della pubblica amministrazione che pubblico su internet per quanto possibile ovviamente nel rispetto delle, delle leggi e eh, dall'altra parte ci sono gruppi di lavoro tutti di, di volontari specifici, magari che lavorano sull'amianto oppure su Expo sul consumo di suolo, che con questa documentazione e con le loro competenze, perché molto spesso sono esperti, realizzano progetti che poi io porto in consiglio comunale. E in questo passaggio poi come si concretizza uno dei eh, punti cardine del vostro ragionamento? che è né di destra né di sinistra ma sull'obiettivo che è citato anche nel libro quindi una volta che il gruppo di lavoro ha elaborato sì. la proposta cosa, cosa succede concretamente? Una volta che è stata elaborata ovviamente deve essere condivisa quindi dal gruppetto di lavoro che sono persone esperti e tutto si passa proprio a condividere con tutti gli attivisti è chiaro che un, un controllo di questo tipo è, è molto vantaggioso perché si tiene un attimo conto di, di tutto, anche di far leggere un progetto da chi magari non se ne intende di quello, e quindi venire aiutato dagli esperti per cercare di capire e capire come mai determinate scelte vengono prese. Però questo di, di, di solito funziona, ha sì, funzionato. E con gli altri consiglieri? C'è il lavoro con i tuoi colleghi consiglieri? Beh, lì, lì sta la differenza tra, tra il Movimento 5 Stelle e i partiti. Molto spesso i partiti non sono liberi, i consiglieri in questo caso, di, di votare come vorrebbero hanno una direttiva di partito che gli dice voi dovete votare così, anche se magari quella scelta non, non va in direzione dei cittadini ma di altri interessi e questo è capitato molto spesso con Expo, con, con il piano di governo del territorio e beh, si vede la differenza, cioè il, il concetto di votare a progetto che è una cosa che sembra normalissima, quindi votare un progetto eh, a favore se va dalla parte dei cittadini è qualcosa di normale nella vita quotidiana, in politica purtroppo Poi, è, è fantascienza, molto sì. spesso, proprio perché non c'è trasparenza e proprio perché queste stanze sono state chiuse per tantissimo tempo e quindi gli interessi di destra e sinistra convergevano molto spesso. Ma hai citato più volte Expo? Ci vuoi spiegare qual è la linea <ride> uh, del Movimento 5 Stelle su Expo? Quali sono le problematiche principali al momento? Anche perché... Il tempo sta passando molto veloce, e le cose da fare sono tante, ma è anche poi importante trovare il modo per cui le cose vengano fatte in maniera eh, certo. trasparente, e efficace ma sì, per sì, tutti, sì, sì. anche per i cittadini. Io non ho dubbi che in Expo, attorno ad Expo, ci saranno tantissime iniziative anche culturali, validissime: tutto. La, la mia analisi però nasce un po' dal da, da, da retroscena proprio di, di questa grande esposizione universale, proprio perché viste le premesse, e adesso cerco di sintetizzare al massimo il discorso che purtroppo è molto grande, eh, sarà l'ennesimo grande evento all'italiana, quindi un'occasione per la politica, eh, per i costruttori di fare nuovo cemento, di eh, fare tantissime opere inutili, qui nel caso di Expo specifico avremo eh, l'acquisto di questi terreni vicino a Rò e che da Agricoli diventeranno edificabili dopo la scadenza. Però c'è un referendum che in teoria vincola quei, quei terreni, il palco agricolo, il cosiddetto area, palco agricolo si chiama credo. Uno dei cinque referendum di Milano si muove sì. durante la stessa campagna elettorale. Purtroppo quel, uno dei problemi più grandi dei, dei referendum a livello comunale è che non sono vincolanti, quindi l'amministrazione può cioè i cittadini possono vincere la proposta ma l'amministrazione in base a, a quello che gli conviene può comunque fare quello che vuole e una delle battaglie che stiamo conducendo proprio adesso è quella della modifica dello statuto per l'introduzione del referendum deliberativo senza quorum, proprio per avere dei, degli strumenti di democrazia diretta reali quindi una volta che i cittadini hanno raccolto le firme, fatto la campagna elettorale, la campagna referendaria e poi si è andato a votare e hanno vinto, quello diventa una vera esatto, legge, cioè no, no, una legge no. o una proposta. Ora non è così ed è ovviamente frustrante per tutti i comitati, e tutta la, la società civile organizzata che cerca di usare questi strumenti. Eh, L'ultima domanda, visto che il nostro ambito principale è quello delle politiche culturali, tu a marzo hai votato contro una mozione che era stata proposta da Luca Gibellini eh, in cui si proponeva che a teatri e cinema eh, fosse ridotta l'aliquota relativa all'IMU. Eh, lo stesso assessore Maiolino era critico rispetto a questa proposta sì. di Gibellini. Eh, mi vuoi spiegare... Perché hai votato, cioè Cosa pensi di quella proposta? Perché hai votato contro? Cosa si può fare secondo te per incentivare Milano come un luogo di industrie creative e culturali, che poi è un po' il termine che si usa in Europa, però diciamo un luogo di cultura certo. libro vitale che sopravviva alla, alla crisi? Allora, prima di tutto ovviamente il sostegno al teatro, in questo caso in questa situazione, è fondamentale. Vi spiego perché abbiamo votato contro. Um, quella mozione in particolare prevedeva proprio degli sconti eh, sulla tassazione per i, i teatri e eh, i cinema. Il nostro punto è, eh, ok, ma come mai ad esempio un, un multisala deve avere questo tipo di sconto? Come mai ad esempio una, una, un teatro deve avere questo tipo di sconto ma un'altra iniziativa culturale, no, non andava contro l'equità, diciamo, cioè non era veramente comprensiva di tutte e le realtà culturali. Nel momento in cui ho chiesto ok ma come mai si sta facendo solo per, per i teatri di cinema e la bella risposta dal proponente è stata perché i, i sindacati di, di, di questi settori sono venuti a contattarmi, okay. non si può lavorare così e dal mio punto di vista la, la, la lo sconto a una tassazione non è neanche la forma corretta di incentivo. E tu cosa eh, allora, O cosa cioè, hai proposto di fare? Diciamo che nel, nel tempo, quando, quando Boeri è assessore, avevamo proposto di, di, di garantire una piattaforma informatica diciamo, al passo coi tempi e che fosse in grado di mettere in rete le, le realtà milanesi. Questo per permettergli di eh, avere un network abbastanza forte per fare tra virgolette concorrenza a, al cinema. Che ovviamente in questo momento monopolizza praticamente tutto, un po' perché è più facile arrivare, perché hanno i parcheggi e quindi non ha i tempi d'attesa morti. Ehm, Dall'altra parte siamo disorganizzati e quindi si perde molto spesso perché non si sa neanche che c'è un'attività culturale vicino a casa, alla propria casa. Ehm, L'assessore sembrava interessato, però non, non so bene se sia stato portato avanti, non ci hanno più avvisato di fare. Beh, adesso c'è il cambio, per adesso cambio esatto. Ehm, Sicuramente quello perché in questo momento il comune non ha soldi, questo è purtroppo un dato di fatto, eh, dato di fatto non ha soldi in alcuni casi per portare avanti i servizi essenziali e questa ovviamente è una situazione che eh, inizia a non darci proprio risorse per, per mantenere neanche i servizi che, aveva, che abbiamo sempre tenuto, proprio le scelte finanziarie scellerate che negli scorsi decenni hanno compromesso il futuro proprio finanziario e strutturale del comune per decenni certo. e questo è chiaro, utilizzare internet un po' noi ovviamente ormai siamo esperti di eventi no budget certo. può sicuramente mettere in rete, è chiaro che i soldi anche pensando ai ragazzi della mia generazione ce ne sono pochi certo. in questo momento e servono, E servono, sì. Ehm... è chiaro che il comune deve essere bravo a non far sacrificare la cultura in un momento in cui ci sono pochi soldi.